Ciao signore! Ciao per No, no, mio Dio. Dio. no. <ride> Perché? Perché? Perché sprechiamo la nostra dignità così? Non abbiamo dignità da sprecare, da, spreca da <ride> screpare! Allora, la prima cosa che devi dire è ciò che fa... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Coglione! È vero, non che sembri però. Lo sono, giusto? Dove voglio far notare la bellissima asta del microfono che anche questa ha perso la dignità? Disposto di qua che c'è più spazio. Va bene così. Ok, no, è Sempre ragionamento, qualcuno ce ne sarà. Se me leggi dei grandi numeri. Sì. Ah, ce l'hai. Ho l'altro computer. Cosa? <ride> Ho un altro computer. Attenzione! No, aspetta! No, aspetta! No, aspetta, Nic Nicola, aspetta! Aspetta, Nicola! Dopo eh. aver fatto la scena 13, c'è cioè la 13.1, 13.2, 13.3, 13.4... La... Beh, Nicola, non, ha, non ho più schermi da darti. <ride> Sono tre schermi. Stanno è lì, uno qui, uno qui. Potenzialmente ce n'è un altro pure nella telecamera, perciò... No, no, no, no! Ma Penta schermi tra poco! <ride> Sereno con nuvole sparse! Sta già urlando dall'inizio perché glielo urla che lui sta ah. sopra. Sereno con nuvole sparse! Sereno con nuove le sparse! Sereno con nuove le sparse! Sereno con nuove le sparse! Sereno con nuove le sparse! Se erogagni, se sereno con le Sereno con le sparse! Prova a scandire di più! E ne un nemico di le nuvole Un con le Se sparse! le rovescio e ci faccio una capanna. Semplicemente cioè, mi sta venendo il, il pennone, pennone. Il pennone. Il pennone un altro. Mi sa che sono avanti. Quei costi che stanno avanti. Esatto. Quelli che stanno avanti. <ride> Voglio far notare che sono vestito pressoché come altri della serie. Mi manca sempre. E sono io pensato. non sono vestito pressoché come. <ride> che la tua testa torni qui. Non fare né l'acuto né il. Oooooo. Così, ora là! Ehi, pizza mangolino, pizza! <ride> Out <How> Italian Stock! <ride> <ride> Vai, pi piacere, signor, piacere! <ride> Comunque dai, qualche altro urlo? Non è un urlo. <ride> Quello non è un urlo. È Ho il permesso di far diventare crepe una piedina? Guardalo in faccia, qua, si nota che voce ha questo personaggio. Che voce Ho oh, troppi armo troppi ormo! troppo testosterone togli testosterone <ride> togli testosterone via ho il permesso di far per diventare troppo una piadina più sicuro di te più eh, guardate quanto sono figo adesso noi vinciamo adesso Ma non no, devi no. pensare alla fine <ride> la fine non c'è ancora è una dimensione temporale altra vai Sei no. <ride> serio se mi avete la risposta no, no. <ride> cioè, si possono fare le parodie oh. <ride> Vai. No. no. no. no. Okay. ok. Ok, quindi più o meno quando sta, sta zampando fuori. Ho il permesso di far diventare ciù una che. Una chiatina. Stanno incominciando a esaurire i momenti d'autismo. Sto diventando imprevedibile. No. Ho il permesso di far diventare. Ho il permesso di far diventare ciù una pedina? Che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? ah devi dire di, ciò in sei sì, più sfavaldo come faccio a dirti sai Con un sì, ok. ho il permesso di far diventare crepe una pedina? no ho il permesso di far diventare crepe una pedina? io questo video lo devo caricare lo vedono quelli dell'università <ride> preparati a passare dei guai dei guai molto grossi proteggeremo il mondo della devastazione sì. uniremo tutti i problemi della nostra nazione Col battito di mani <ride> cioè noi ci crediamo <ride> Ci crediamo, Mond. Preparati a passare dei guai. Dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo della devastazione. Uniremo tutti i popoli della nostra nazione. Denuncere...